Salve a tutti e buona, e buona domenica. In questo video eh, parlerò di, eh, di un nuovo plugin, nuovo per modo di dire già esiste da un paio d'anni. È un plugin realizzato da Alessandro Pasotti. E per spiegarvi questo plugin mh, devo necessariamente eh, effettuare degli esempi. Comunque il plugin in sostanza ci permette di realizzare un filtraggio dinamico dei valori nei form. Allora, ho caricato due layer, un primo layer è quello delle province, mi limito solamente alla, alla Sicilia, e ho caricato un secondo layer che sono tutti i comuni della, della, della Sicilia, sono 390 comuni e 9 province. Bene, se io seleziono il layer comuni e clicco su un comune, per esempio Palermo, questa è la, eh, la maschera di inserimento dati dove naturalmente vengono visualizzati tutti i dati contenuti in questo record. Quello che ci interessa sono il comune, vedete, il comune di Palermo e in questo caso codice provincia, la provincia è 82, eh, perché la provincia di Palermo è l'82, il codice regione è la 19. Bene, ora mh, il codice, eh, codice provincia è 82. Però 82 è un numero, come facciamo a capire qual è la provincia? Quindi facciamo per step, vi spiego per step questo plugin. Allora, io a posto di 82 voglio che mi compaia il nome della provincia. Quindi ora qua farò comparire una comp box chiamata comp box, cioè un menu a tentina dove compaiono tutti i comuni. Della, in questo caso della, della regione che è la sicilia quindi facciamo questo primo passo quindi dal layer proprietà andiamo su codice provincia e utilizziamo questa, uh, questa funzione questa funzionalità cioè la relazione valore relazione valore quindi il layer che noi interessa è il layer che si trova nel primo, cioè il primo layer, cioè mi spiego meglio, noi abbiamo due layer, province e comuni, nei comuni abbiamo tutti i nominativi dei comuni, nelle province, vi faccio vedere la tabella degli attributi, abbiamo il codice della provincia, vedete qua 81, 82, 83, e per ognuno a fianco vi è la provincia, quindi 81 è Trapani, 82 è Palermo e così via. Ora io voglio che mi compaia questa, questa il nome della provincia, non il codice della provincia. Quindi, per far ciò vado su comune, tasto destro, proprietà e faccio nel widget nel widget codice provincia. Voglio che mi compaia il nome. Quindi, cosa faccio? Utilizzo questa funzione relazione valore, il layer è il layer delle province, quindi layer province la colonna chiave è il codice provincia, cioè il numero, e come colonna valore voglio la provincia, che mi compaia la provincia, ok? Consente, ordine, eccetera, eccetera, ok, Applica e ok. Ora, se io ripeto la stessa cosa di poco fa, siamo qua a Palermo, se ci clicco sopra, vedete qua, mi compare sempre Palermo, è ovvio, ma mi compare un menu a tentina, dove questa volta mi compaiono tutte e nove le province, in questo quadro essendo già, già, già compilato il dato mi compare palermo ecco ora passiamo al comune in modo tale che se io volessi compilarlo qua mi, io voglio che mi compai un'altra altro box un altro menu a tendina con tutti i comuni possibili ok e quindi ripeto la stessa cosa e faccio copietà Eh, proprietà comune, comune, questa volta essendo già compilato mh, non utilizzo un'altra tabella perché è già, eh, già i nomi attivi ci sono già tutti presenti. Mm, però in questo caso utilizzo sempre la relazione valore su se stessa, quindi comune, prendo il comune come chiave valore e come eh, colonna valore sempre il comune. Consenti ordine. Ok, applica ok, se ritorno qua, cosa ottengo? Qua Palermo, con tutte le, e qua tutti i comuni, in questo caso io ottengo tutte e 390 i comuni siciliani. Beh, se io dovessi, se io dovessi, non so, mettiamo caso che voglio aggiungere un altro comune, aggiungiamo un altro comune, supponiamo questo è un comune, ecco qua, qua posso scegliere subito a quale eh, provincia appartiene, quindi Palermo. Qua sotto mi compare che cosa? Mi compaiono tutte e 390 comuni della Sicilia. E no, io voglio che qua mi compaiono solamente i comuni della provincia di Palermo oppure se scegliessi Enna solo i comuni che appartengono alla provincia di Enna. Qua, qualsiasi scelga, scelta io faccia, qua mi compaiono sempre 390 comuni. No, io non lo voglio questo. Io voglio che qua mi compaiano, se io qua seleziono Palermo, qua mi devono comparire solamente i comuni di Palermo. Ecco che ritorniamo al titolo del, del plugin. Il plugin praticamente ci permette di fare un filtraggio dinamico, quindi è qualcosa relativo a questa maschera e non ad altre cose. Quindi se io qua nella maschera scelgo Palermo, ripeto, qua voglio vedere solo i comuni di Palermo. Come si fa questa cosa? Per fare questa cosa bisogna installare un plugin. Il plugin è questo qua, Form Value Relation di eh, alessandro pasotti naturalmente eh, essendo un plugin basta eh, semplicemente andare su plugin gestione installa plugin e cercare appunto questo form form value eccolo qua lo selezionate e lo installate installandolo troverete mh, nei widget in questo caso proprietà, andiamo sempre su layer comuni, troverete mh, su comuni, qua in basso troverete quest'altra caratteristica, tra tutte queste viene aggiunto un'altra, che è questa qua finale. Vedete? Compare questa stessa maschera, che, che è uguale a quella del eh, relazione valore, è uguale, se vedete, cambia qualche cosa. Bene, e qua su from, su from value relation, dovete lasciare questi, questa configurazione fatta prima, quindi il comune, chiave e colonna, colonna chiave, colonna valore, qua sotto bisogna mettere un filtro. Questo filtro, attraverso questi tre puntini, si avvia il calcolatore di campi e troverete nel calcolatore di campi, nella categoria custom, quest'altra funzione, current from value, che è questa qua. Bene, quindi il filtro che dovete fare qual è? Qual è il filtro che dobbiamo fare? Il filtro che dobbiamo fare è il seguente, ripeto, se mh, interroghiamo questo, vedete qua Palermo, io voglio che il filtro faccia in modo tale che se io seleziono dal codice provincia una provincia, Enna, qua mi devono comparire solo i comuni di Enna, quindi il filtro devo fare su codice provincia. Ricordiamoci questo. Quindi ritorniamo su comuni, tasto destro, proprietà, vado su comuni, seleziono questo, form, value, relation, qua naturalmente devo mettere il comune o la tabella da cui prendere i valori, comune, comune, e qua devo aggiungere un filtro, ricordiamoci il filtro deve essere fatto su codice provincia, quindi il codice provincia deve essere uguale a che cosa? Alla funzione, Filtro, quindi andiamo su custom, current, come vedete qua è current form value, quindi è un filtro eh, sul valore corrente della maschera, del form, e qua in questo caso devo ripetere codice provincia, perché devo andare a filtrare il codice provincia, ok? vedete compare qua sotto, ok, applica e ok, bene, ora, se noi aggiungiamo un comune, ecco qua, attualmente sono vuoti, qua, come vedete qua, sul comune io non ci posso andare, non c'è nessun valore, perché? Perché aspetta prima che gli dica qual è la provincia, allora, se iniziamo da Enna, vedete qua, qua mi compaiono solo i comuni di Enna, a gira, Idone, Astro, Barra Franca e così via. Se io scelgo non so Caltanissetta, ho solamente i comuni di Caltanissetta. Se scelgo Palermo, qua ho solo i comuni di Palermo, Alia, Limena e così via discorrendo. Belbonde mezzagna e così via. Ok, ed ecco qua. Molto semplice. Questo, a mio avviso, è un plugin molto interessante. Perché è molto interessante? Perché questo ci permette. Di fare la cosiddetta convalida dei dati. Significa, cosa significa la convalida dei dati? Nel senso che se io ho, come in questo caso, più livelli di inserimento dati, come in questo caso, io prima devo inserire la codice provincia. Quindi scelgo Palermo, ok? Con questo plugin io limito il numero di comuni da scegliere non devo scegliere su 390 comuni, ma solamente sui comuni che ricadono a Palermo, che sono molto meno. Quindi evito degli errori grossolani. Questo è il succo del discorso. E mi permette di velocizzare l'inserimento anche dei dati. Invece di andare a cercare su 390 comuni, mi limito solamente a quelli della provincia. Ok? Grazie. Se il video vi è piaciuto, Qualche, un commento, like, comunque in descrizione troverete anche degli articoli in inglese eh, realizzati da appunto da Alessandro Pasotti. Ciao e buona domenica!